Carissimi, siamo alla quinta domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci rimanda ancora a Cafarnao. Domenica scorsa, ecco, eh, Gesù eh, ci ha parlato ecco, di Dio con autorevolezza nella sinagoga e adesso come eh, così con naturalezza, eh, gli stessi scavi archeologici lo, lo comprovano, Gesù si muove dalla sinagoga alla casa della suocera di Pietro, una casa privata, è ospite di questa casa, la casa è piccola insieme a tante altre case ed è collocata grossomodo di fronte alla sinagoga, è stata ritrovata dagli studiosi e sono certi quasi al 100% che realmente si tratta della casa della suocera di Pietro. in quella casa che è avvenuto un altro miracolo, il miracolo, il primo potremmo dire che ci viene descritto da Marco è quello della guarigione dallo spirito maligno dell'indemoniato nella sinagoga, l'altro miracolo che si compie invece nella sinagoga è proprio la guarigione del paralitico, però ecco noi ci soffermiamo piuttosto su una prima guarigione, anche apparentemente meno significativa, che è quella della suocera, di Pietro, è lì che eh, lo avvisano la, la suocera di Pietro, ha la febbre, Gesù le toglie la febbre, la guarisce dalla febbre, quindi compie un miracolo nel corpo, ma un miracolo che ha una valenza spirituale e direi pastorale, perché è proprio così, quando io sono stato nel Tempio, ecco i nostri credenti, noi stessi sacerdoti che siamo particolarmente impegnati nel Tempio di Dio, no? Dobbiamo predicare il Signore, dobbiamo accogliere la Sua parola, dobbiamo ascoltarla ma poi dobbiamo metterla in pratica. Dunque passiamo dal Tempio alla vita sociale, alla vita del mondo e Gesù fa questo percorso per noi, per insegnarci a vivere bene la nostra fede. Dal Tempio, dopo aver ascoltato la Domenica, dopo aver accolto con gioia il Signore nel nostro cuore, nella nostra vita, poi portiamo questi contenuti portiamo la gioia di questo incontro nelle nostre case. E Gesù si reca in questa casa, ed è lì che trova ristoro, ma anche compie miracoli, ascolta la gente, la gente si addossa a lui. E allora vediamo questo, che questo percorso si concretizza e si espande. Dal Tempio di Dio accolgo il nutrimento per me, perché il mio cuore sia pieno dell'amore di Dio. Questa pienezza nuova, questo spirito nuovo che il Signore mi dona, ascoltando la sua parola, cibandomi dei sacramenti, della Santa Eucaristia, mi spinge ad entrare nella mia casa, nel mio privato, nella mia famiglia, ad entrare nel mondo e dalla casa poi passo alla piazza, potremmo dire, perché Gesù ritrova sull'uscio di quella casa tantissima gente che viene a conoscenza ecco, dei prodigi, che vuole parlare, che vuole essere ascoltata da Lui. Ecco, molti vogliono ricevere attenzione da noi e noi dobbiamo andare, come dice Papa Francesco, nelle periferie, nelle piazze, dobbiamo andare a parlare, a portare Gesù. Noi siamo allora dei, potremmo dire, dei guaritori feriti. Siamo stati guariti dal Signore, anche noi sacerdoti. Abbiamo ricevuto eh, il bene da Lui, abbiamo ricevuto eh, l'amore, abbiamo ricevuto il dono della fede. Siamo stati guariti e a sua volta dobbiamo guarire gli altri. È un compito di tutti i battezzati. Certo noi in modo specifico, essendo consacrati, per questo tutta la nostra vita eh, agisce e si, si compie intorno a questo compito, appunto a questo impegno. Ma ogni battezzato deve sapere di essere anche lui un guaritore ferito, perché tutti noi siamo, siamo stati feriti, tutti noi siamo fragili, siamo creature fragili e in quanto guaritori feriti, in quanto peccatori perdonati, a sua volta ci impegniamo a perdonare e a testimoniare l'amore di Dio che Gesù è venuto a predicarci. Buona domenica a tutti.